Dove sono le terre di San Giovanni? Ma, eh, nel caso specifico ci saranno tanti San Giovanni, ma noi ci riferiamo a quelli che sono in Valle Intrasca, nei comuni di Aurano eh, fra, eh, Scareno, frazione di Aurano. Che cosa sta succedendo? Ma eh, praticamente abbiamo visto che avevano recintato un'area di cantiere e vogliono realizzare una centralina eh, idroelettrica, queste mini centraline. E derivano, derivando l'acqua da, uh, da un rio che è più in alto, un affluente del San Giovanni, dove peraltro non c'è neanche tantissima acqua e questo creerà dei danni, se la realizzano, dei danni all'ambiente, ai fiumi, alle vite dei fiumi e quindi anche all'ambiente in senso generale. Peraltro è prevista una galleria lunga 1420 metri all'interno della quale scorrerà appunto la, la condotta forzata per produrre poi l'energia elettrica. L'energia elettrica viene prodotta in realtà in una quantità irrisoria e sostanzialmente queste società private fanno, aderiscono a questi progetti perché ci sono dei contributi da parte dello Stato, degli incentivi, perché questa viene considerata un'energia pulita. Per cui in realtà queste centrali vengono fatte non tanto perché producono energia quanto perché eh, ricevono questi contributi pensiamo che su 5 milioni di euro per fare quest'opera i due terzi glieli dà lo Stato quindi loro in realtà anche se non, non realizzano poi come dire, non producono energia già i soldi se li sono intascati ora l'idroelettrico è un'energia può anche essere un'energia pulita, pulita purché vengano rispettati determinati requisiti cioè un deflusso minimo ecologico in modo tale che l'acqua non venga sottratta troppa acqua per la vita dei, dei pesci, non si creino danni all'ambiente in senso anche idrogeologico e anche di spostamenti di acqua perché nel caso specifico l'acqua viene pescata da una parte e poi viene rilasciata dalla parte opposta e quindi tutto questo ovviamente va a modificare gli equilibri di ecosistemi diciamo, di base. Questa tra l'altro è una zona montana e questo, questa modifica avrebbe cambiamento anche sulla tenuta, smottamenti del terreno, frane? Certo perché quello lì è un territorio molto fragile da un punto di vista geologico e quindi questi rischi ci sono. Noi abbiamo visto il progetto che loro hanno presentato, da questi progetti a livello formale tutto è diciamo, rispetto alle norme, però si sa, un conto è quello che è l'aspetto formale, un conto è poi la realizzazione di cosa succede quando poi viene realizzato. Loro chi sono? Loro è la Nordidra, SRL, è una società che prima aveva sede a Biella, adesso si trova nel, a vicino Vicenza, in un paese vicino a Vicenza, eh, però sono dei privati, come, come lei ce ne sono altre diverse società private che hanno trovato sostanzialmente un modo per fare business attraverso la realizzazione di questi impianti che si chiamano mini centrali idroelettriche. E avete già interagito con il Comune o con altre istituzioni locali o sovralocali? Ma abbiamo preso contatti con la provincia e con altre realtà della zona, c'è anche il Comitato San Bernardino eh, che sono riusciti a bloccare una centrale ma quella lì era ancora in costruzione e Adesso prossimamente ci prenderemo appunto contatti sia con, con la provincia che con, con la regione. Il comune ha dato il suo assenso, quindi in realtà andare dal comune non ha neanche molto senso.